Buongiorno Silvia Stilli, io le chiedo, ti chiedo di presentarti. Sì, diamoci del tu, ovviamente il CESPI è sempre un riferimento importante nel dialogo con le organizzazioni della società civile, lo è sempre stato, negli ultimi periodi, se vogliamo di più, c'è una maggiore relazione, attenzione, un ottimo lavoro del CESPI su far emergere i temi principali della coerenza alle politiche, per esempio migrazione, cooperazione allora io sono la portavoce della OI la OI una volta era l'associazione delle ONG italiane dal 2015 fa 20, quest'anno è nata nel 2001 eh, la OI è, eh, dal 2015 all'associazione delle organizzazioni di solidarietà cooperazione volontariato internazionale in quanto nella propria constituency non ci sono solo le originarie ONG ma al proprio interno ci sono più soggetti le stesse originarie ONG oggi non si occupano in maniera specifica tutte di aiuto umanitario o cooperazione allo sviluppo, c'è cioè il tema dell'accoglienza, del, del supporto diciamo all'integrazione e all'inclusione eh, dei, dei migranti o dei richiedenti asilo di tutte le realtà in accoglienza, si occupano anche eh, di commercio eco e solidale, poi c'è la specificità collegata al fair trade che aderisce alla OI, c'è anche tutta quell'esperienza diffusa di realtà più piccole se vogliamo, ma che impegnano le proprie comunità, comunità religiose o comunità territoriali o comunità di altro genere nel sostegno a distanza. Quindi questo siamo noi oggi, abbiamo le grandi federazioni all'interno, eh, storiche per esempio la Foxive, così come abbiamo organizzazioni o il Cipsi o abbiamo invece organizzazioni come Oxfam, Art des Hommes eh, ed altre che sono organizzazioni internazionali così come abbiamo l'ho detto le altre federazioni in realtà in realtà arriviamo a, a ben 600-700 soggetti considerando chi poi aderisce o come si articolano le federazioni tant'è che ci Secondo il codice del terzo settore, in base a quello abbiamo deciso di avviare il percorso che speriamo di concludere entro la primavera del 2022 e diventare una rete nazionale di terzo settore. Grazie. Allora io ti chiederei di dirci dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, qual è una ragione o più ragioni fondamentale per giustificare nel mondo in cui ci troviamo oggi l'importanza della politica di cooperazione allo sviluppo. Una che può sembrare paradossale è proprio la vicenda della pandemia. Perché dico paradossale? Perché evidentemente la pandemia ha fatto emergere nel nostro paese l'esigenza e il bisogno di avere fondi di investimento nel nostro paese, fondi di sostegno sociale, sostegno lavorativo, sostegno a tutte le, mi le misure ovviamente per affrontare dalla resilienza alla ripresa. Perché dico paradossale? Perché in verità ci ha catapultati dentro una dimensione di insicurezza globale, quella che viene appunto eh, dal, dalle malattie, che viene dai virus, ma che viene dal, senti, dal eh, trovarsi in una condizione di eh, esclusione sociale o anche di povertà, rapidamente dall'oggi al domani. Allora, questo ovviamente ci fa capire come dice Francesco Papa <ride> Francesco che bisogna eh, come dire pensarsi fratelli e sorelle tutti quindi lavorare insieme in una dimensione che sia di sviluppo sostenibile e che sia e che comporti quindi eh, un un diverso processo verso un mondo più sostenibile e anche più giusto e in questo contesto ovviamente ci sta il tema delle crisi climatiche oggi ho avuto l'audizione parlamentare in relazione al documento di programmazione e indirizzo triennale della cooperazione allo sviluppo. Le crisi climatiche, anche da alcuni interventi parlamentari, figurano come un tema importante per la cooperazione allo sviluppo, visto come non è andato bene né il G20 né, il, né la Coppa appena chiusa a Glasgow. Allora, quindi il tema investire nella cooperazione e investire per là e per qua. Investire nella cooperazione significa affrontare il tema delle migrazioni non regolari e delle migrazioni non sicure. Non significa negare il valore e la, la libertà di poter migrare. Ci mancherebbe altro? E assolutamente no. E noi organizzazioni della società civile sappiamo bene come la difendiamo. Ma una cosa è una scelta, una cosa è un obbligo. E soprattutto significa comprendere che per affrontare il tema delle migrazioni Evitare morti in mare o per terra e le vicende, come dire, eh, pesanti che stanno ora nel nostro est dell'Europa, tutto il tema Polonia, Bosnia Zegovina e, e riguardo la rotta balcanica, ma anche evitare le migrazioni interne all'Africa che poi portano ai conflitti che vengono dalle crisi climatiche ma che vengono utilizzate anche da chi vuole i conflitti nel paese, no? Allora, in tutto questo è evidente la Siria, quello che succede nel contesto di crisi in Siria, di nuovo in Etiopia, ma anche, come dire, le situazioni che ci troviamo ad affrontare in America Latina. Investire nello sviluppo significa investire per il futuro del pianeta. Semplicemente questo è il primo punto e la pandemia ce l'ha dimostrato. Eh, il tema della cooperazione allo sviluppo, anche un tema di politica estera, di peso nella politica estera dell'Italia. Un peso che è importante, avere un valore e contare in politica estera sappiamo che è determinante. La Francia non ha mai mollato quella presa, chiunque sia stato come dire al governo presidente della Francia e non lo fa nemmeno ora perché vediamo che anche Macron è molto attento come dire a non perdere il suo presidio in Niger, a non perdere altri tipi di presidio e lo fa anche attraverso la cooperazione, l'ADF che è l'agenzia eh, di sviluppo eh, eh, francese eh, è ovviamente molto attiva, molto, ha, ha usato, utilizzato la pandemia, l'impegno immediato di fondi nelle aree di interesse e sui temi di interesse in stretto raccordo subito con le organizzazioni non governative presenti francesi in quelle aree per riaffermare una presenza francese. E, e, e come dire, loro scelgono di farlo anche con una presenza militare, noi non siamo d'accordo. L'Afghanistan la, per esempio è un altro degli elementi determinanti, magari lo affrontiamo dopo, se vogliamo la crisi afghana che ci dimostra perché bisogna investire bene nella cooperazione allo sviluppo. Perché una presenza di vent'anni militare in Afghanistan non ha risolto il problema della corruzione all'interno del paese, della presenza del terrorismo che, e dei talebani che hanno avuto da parte loro il consenso nelle aree più periferiche dove cooperazione non si è fatta perché ci si è concentrati nelle città ci si è concentrati nell'investire rafforzando l'esercito e quant'altro che sappiamo questi sono alcuni degli elementi e anche perché la cooperazione allo sviluppo nell'interscambio tra i soggetti che la praticano che siano le organizzazioni non governative che siano start-up imprese realtà che promuovono eh, per esempio innovazione tecnologica collegata alle energie rinnovabili e alla loro applicazione, che sia il tema determinante dell'agroecologia e dell'economia circolare che riaffrontiamo anche nei nostri paesi, ma che è determinante là, permette uno scambio di buone pratiche che costruisce una, eh, un futuro anche per noi, un futuro più sostenibile e... E oltre la resilienza per il rilancio. Grazie. E una seconda domanda che io vorrei porti è se ci sono secondo te in questo quadro, quindi con queste quest idee di focalizzarsi su queste buone ragioni, su questi settori, su questi ambiti eh, che in qualche modo riguardano tutto il mondo, non più solo il sud, come si diceva, quali sono degli elementi nuovi che andrebbero introdotti? andrebbero introdotti nella politica eh, italiana di cooperazione del prossimo futuro, come e perché? Più di uno probabilmente. Uno di questi parte appunto dal, dal rimettere insieme eh, con una buona legge, una legge che ha dei correttivi eh, da, che devono essere fatti alla 125 e il 2014, ma è una buona legge, quindi è una buona partenza, un buono strumento che ha anche un, un buon quadro che ha identificato bene delle priorità per esempio l'articolo 1 dice diritti umani aiuto umanitario cooperazione allo sviluppo e pace allora un tema centrale è questo l'esperienza dell'afghanistan eh, ma anche l'esperienza come dire che noi critichiamo molto del rapporto con la Libia e tutto quello che, che emerge e che viene riaffermato nei trattati con la Libia che lo si vuole addirittura portare alla Tunisia, ma che mi pare anche chi li ha più difesi in questo momento post-Afghanistan ci stia ragionando a livello politico nel nostro paese, individuano una strada che è quella che va oltre la presenza militare e che va oltre le missioni, che siano missioni militari in aree di crisi. Questo L'esperienza all'Afghanistan comporta il fatto che eh, c'è una maggiore attenzione in audizione, l'ho visto oggi, al nostro ruolo, alla nostra presenza nei, nelle realtà e tra le comunità, nelle aree di crisi e conflitto che non vogliamo mai, anche laddove non c'è un impegno finanziario dell'Italia, ma un sostegno delle organizzazioni delle Nazioni Unite e altro, che ci permetta di superare l'idea che la pace si afferma attraverso la presenza militare. Questo è un elemento di attenzione in questo momento dal parlamento vista la situazione afghana elementi di novità importanti della 125 uno è la questione della cooperazione di sistema e in italia lo si sta sperimentando ma siamo ancora come dire agli albori alle origini se gli attori sono plurimi e gli attori sono le autorità locali gli attori sono All'interno del mondo delle organizzazioni non governative la novità delle diaspore, l'abbiamo anche vista insieme no? con il Cespi, eh, seguendo il loro processo, il loro percorso. Eh, e c'è un privato, ma non è un privato classico. Io vedo fatica nelle, come dire, nelle aziende e nelle imprese più classiche a entrare in gioco. Perché? Perché il rischio di andare in paesi vulnerabili e a rischio lo sentono. Mentre invece alcune imprese più piccole, eh, più innovative, più start piane, come le chiamo io, eh, cercano un rapporto con le SC per esempio, ma anche con le loro enti locali per poter investire, provare e trovare meccanismi per costruire insieme in relazioni. C'è una cassa depositi e plestiti che è una quasi banca di sviluppo, Al ancora alcuni correttivi, ma c'è, lavora. Sul matching, blending, lo sappiamo. Quindi queste sono tutte strade nuove, strade che si sono aperte, che stiamo sperimentando, su cui stiamo lavorando. Non ultima quella del dialogo tra il bilaterale e il multilaterale. Da sempre c'è questo tema nell'APS, nell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano, come dire del contrasto, soprattutto tra le OSC, no, le ONG è il mondo delle agenzie delle Nazioni Unite. Eh, ma date tutti i fondi alle agenzie delle Nazioni Unite, ingaggiate meno noi nell'emergenza, per esempio, ma anche nelle attività eh, agricole e di altri processi di sviluppo agricolo e altri processi. Beh, in questo elemento eh, in qualche modo lo stiamo affrontando finalmente dopo anni, po proprio con il tavolo di coordinamento Afghanistan. Perché? Perché lì abbiamo detto con chiarezza le agenzie UNHCR, OMS, WHO hanno detto, scusate, quali sono le realtà attive nel paese con cui possiamo operare visto che abbiamo un per meno personale? Allora si è aperto un dialogo, finalmente si può riparlare di rileggere il multibi, riattivare un ragionamento che 30 anni fa, con, 20 anni fa, con la Bosnia e altre realtà avevamo attivato. E chiudo su una grande occasione. Allora, questa non è un'occasione della cooperazione internazionale. È un'occasione del Paese. Quello del tema della sentenza della Corte Costituzionale dell'agosto eh, di due anni fa in relazione alla coprogrammazione e coprogettazione tra le, il mondo delle istituzioni, quindi il, pub il pubblico, e il mondo del terzo settore sul quale si sta rileggendo tutto il meccanismo degli appalti, dei bandi e si sta finalmente ragionando, poiché ha dignità la sussidiarietà di sedere al tavolo a pari livello a discutere col pubblico su come gestire eh, i fondi pubblici per il bene comune, allora anche la cooperazione internazionale sta in questa logica, l'abbiamo ribadito in audizione coprogrammare costruire insieme e insieme coprogettare che non vuol dire la coprogettazione parte da un bando eh, dopo che è nato un tavolo di coprogrammazione però non è il bando l'appalto classico dei tantissimi progettini no si vuole mettere i soggetti a un tavolo e lavorarci insieme chiudo su questo dicendo che l'ultima esperienza dell'avviso per un tavolo di coprogettazione della fondazione con i bambini per il programma con i bambini afghanistan vi invito ad andare nel sito a vedere ha permesso questo che io sappia ci sono centinaia di adesioni all'avviso di realtà differenti per sedersi al tavolo in questo caso non c'è il pubblico completamente perché la fondazione non i bambini ha anche una partecipazione pubblica ma è un soggetto un ente privato è un ente privato che l'ha lanciata che chiama al tavolo più soggetti quelli che saranno selezionati, a costruire un percorso di coprogettazione. Questa è la sfida, condividere, coprogettare, questo in primis, la legge prevede che sia un ragionamento tra il mondo del terzo settore, le l'istituzione del mondo del terzo settore, ma che si allarga ai partenariati degli altri soggetti citati. Grazie, quindi diciamo un'innovazione anche un po' di approccio e di metodologia. Assolutamente, che permette anche di aggiornare e rivedere la strategia complessiva se il dialogo è comune. Gli strumenti ci sono, noi lo ribadiamo. Sappiamo che attualmente la viceministra è intervenuta all'assemblea di rinnovo della governance del forum del terzo settore di ottobre, di fine ottobre, e l'ha detto con chiarezza: va davanti eh, la viceministra Sereni alla cooperazione internazionale, va davanti il suo interlocutore che annuiva ovviamente che era il ministro Orlando eh, che è come dire alla titolarità di ragionamento col terzo settore con questi temi lei l'ha detto superiamo l'idea del progetto e del bando per infiniti progetti e ragioniamo in termini di coprogrammazione e coprogettazione non sarà facile ma il cammino si è avviato il tavolo di coordinamento afghanistan ha messo degli elementi in in, in campo e secondo me questo è l'elemento di forte fortemente innovativo e è quell'elemento che ti aiuta anche a cambiare come dire l'approccio su più di un tema della coerenza quello delle migrazioni e di come affrontarlo quello del peace building del peace keeping delle azioni come dire all'estero del sistema Italia per affermare la pace e affrontare il tema dei conflitti. Grazie, sì sì, anche dal punto di vista, come dire, degli operatori c'è proprio un po' una stanchezza ad essere solo nei progetti che poi finiscono, che hanno delle rigidità che a volte non, non riescono ad adeguarsi anche certo. alla, al tempo che cambia, mentre nella coprogettazione questo è, è possibile, proprio perché sì, eh, questo è, è importante. Senti, un'ultimissima domanda. Secondo te eh, ci sono delle cose che possono essere recuperate da approcci eh, della cooperazione italiana eh, più recente o cose anche del passato che sono magari state anche un po' dimenticate, cose che hanno funzionato e che sarebbe anche bello poter eh, risotterrare, ri, rifar rivivere? Sì, se vuoi le ho anche già accennate. Io non sono una nostalgica, ma il modello, diciamo, della solidarietà, dell'aiuto e poi della cooperazione degli anni 90 sulla Bosnia e Zegovina e sulla crisi balcanica, scusa, guerra ex Jugoslavia, crisi balcani, arrivata fino al Kosovo, ma affrontato anche l'Albania, e era indubbiamente un, un, un laboratorio importante, da lì sono emersi i primi, te, i primi punti di condivisione e coprogrammazione. C'era un tavolo di coordinamento complessivo eh, sulla crisi balcanica che era presso la presidenza del Consiglio e che aveva un coordinatore, eh, come dire, che eh, Mauro, purtroppo appunto, Mauro Valenti, che tutti ricordiamo che è stato importantissimo perché ha messo insieme eh, le autorità locali appunto la difesa utilizzavamo i camion eh, della difesa in Italia per andare a raccogliere materiali avevamo l'autorità la, la, portuale di Ancona che aveva messo a disposizione il magazzino eh, avevamo mh, le navi eh, che andavano verso la Croazia prima le navi militari poi si riattivarono anche quelle commerciali dal porto di Ancona che portavano noi gli aiuti in ex Yugoslavia. Avevamo una cooperazione italiana presente a Spalato che organizzava il lavoro. Avevamo dei privati che ci regalavano coperte, riso, eh, aiuti alimentari. Avevamo le asle che mettevano a disposizione anche medicine, kit sanitarie, ogni genere. Poi riuscimmo ad avere... Uh, al momento in cui si andava verso la fine della guerra, verso la pacificazione, i primi programmi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'UNHCR, che nei campi faceva intervenire le organizzazioni della società civile. Ci furono eh, il sistema educativo in Italia, prim la prima accoglienza non c'era manco una legge realmente sull'asilo e l'accoglienza, quindi le sperimentazioni dell'accoglienza, i simil. Eh, spray eh, o, o, o si, eh, Sipra o Sprar, eh, scusate, Sprar o Sipra eh, dei paesi dei, dei, italiani in accoglienza delle famiglie venute dalla Bosnia. Un'esperienza importante. L'esperienza in Kosovo con caratteristiche differenti, Kosovo-Albania, la ricostruzione diciamo sociale e civile in Albania che vide tavoli di coordinamento che e questa era un'esperienza importante mettevano insieme più ministeri e più soggetti allora quell'esperienza lì è un'esperienza tutta italiana tutta italiana non tanti soldi tanto lavoro tante energie tante risorse messe da tutti un dialogo eccezionale con riconoscimento di autorevolezza all'italia da parte delle agenzie delle nazioni Unite a livello internazionale la prima conferenza alla ricostruzione speciata Ancona. Quindi questo coniuga il ragionamento fatto su a cosa serve la cooperazione e l'aiuto umanitario. Più recentemente, più recentemente, il lavoro ancora bozzato sul tema deve evolversi con delle linee guida, eh, come dire, eh, forti che siano ovviamente già elaborate, già che siano approvate. E che siano applicate sul tema migrazione e sviluppo. L'Italia lo può fare, lo può fare bene, lo può fare grazie all'elemento delle diaspora, all'elemento di chi si occupa di cooperazione internazionale e accoglienza insieme, e, e lo può fare dando un'indicazione di coerenza alle politiche tra il Ministero degli Interni, il Ministero ovviamente del, mh, della cooperazione allo sviluppo, il Ministero del Lavoro con i ricongiungimenti familiari. E tanti interventi e ovviamente l'elemento innovazione è quello di avere una legge che nell'articolo 26 che va riaggiornato e rivisto prevede che i soggetti della società civile non sono le ONG tra virgolette di mestiere ma hanno al loro interno un mondo delle co della cooperazione sociale no profit il mondo della cooperazione sociale il mondo delle altre organizzazioni della società civile il mondo delle fondazioni eh, e quindi tutti questi sono elementi innovativi importanti che vanno come dire incidere sul sistema a valorizzare un sistema che è quello che ho descritto della Bosnia-Herzegovina è molto importante. Io fossi anche nel Cespi e nei soggetti di ricerca ehm, metterei molto l'osservazione su questo tavolo Afghanistan, che non si chiuderà perché l'emergenza non sia nemmeno chiusa, si protrae, c'è l'esperienza particolare dei corridoi umanitari un po' diversa da come fino ad ora si è vista quella che porteranno alcuni soggetti al prossimo tavolo che è domani sotto tavolo sull'aiuto umanitario della sponsorship quindi del ruolo anche del privato che vuole intervenire nella solidarietà mi sembrano tutti elementi innovativi e quindi per una volta oltre che critica voglio essere più propositiva e positiva grazie silvia grazie grazie davvero è molto sia l'excursus più storico che, che questa attenzione all'oggi è molto interessante e, rispetto alla bosnia io mi ricordo che fu proprio in quegli anni che grazie forse anche a tutto questo um, questa dinamica, questo processo che fu messo in piedi, ma che rispondeva evidentemente a una richiesta anche dal basso dei territori, fu anni, furono quelli gli anni in cui la, la cooperazione decentrata ebbe, eh, diciamo, Come esplode, no? Diventa, sì, eh, mm. e, que e quella esperienza... Era partita dai gemellaggi, no? Esatto. C'erano, diciamo... Però lì diventa una realtà che... E, dove in alcuni contesti molto diciamo molto vivaci anche territorialmente ehm, poi ha, ha mantenuto no, non con quelle stesse magari dimensioni, impegno però ecco, comunque sì, na nasceva proprio da lì e quindi hai, hai ragione a dire state attenti a questo osservatorio del, del tavolo Afghanistan per capire che cosa, che cosa nasce da lì Esatto. E mi viene con una battuta mi viene a dire che cioè, ci sarà anche Gino Strada il cui spirito alleggerà perché... perché beh, mi... emergenza nel tavolo ovviamente. Beh, sì, immagino. <ride> con le no, beh, per di dire di che cioè, Quando tu hai iniziato proprio dicendo la pace, dicevo, beh, la pace che sembra proprio un, un tema no vecchio era diciamo il pallino di, in questo caso di Gino. E, sì. Va bene, senti, grazie mille, grazie per la disponibilità sì, certo. e ci siamo rincorse ma alla fine ci siamo... Controvati, sentiamoci comunque a presto. Davvero, ciao, ciao grazie, riprenditi con la, tua, con la tua mano. <ride> sì. Ciao, ciao, ciao.